intanto vi avviso che non è spoiler questa recensione quindi state tranquilli eh, allora Prey è un film del 2022 quindi appena uscito sulla piattaforma Disney quindi praticamente ha saltato la sala di Dan Trachtenberg Dan Trachtenberg è il regista di Cloverfield, eh, Ten Cloverfield Lane del 2016 che è appunto un film nell'universo di cloverfield eh, non ha fatto tantissime cose ha fatto forse un altro paio di film che non conosco e poi ha fatto forse, ne forse neanche un paio forse solo uno e poi ha fatto un episodio di black mirror un episodio di the boys così giusto per tenersi all'allenamento penso eh, questo predator. Questo Prey è un prequel dei quattro film di Predator che io non ricordo. Però ho il cofanetto, quindi forse me li riguarderò. E la sala se la sarebbe meritata un ottimo film estivo. Sì, diciamo che molti film se la meritano. Questo sicuramente a piene mani. Eh, è un film, tra l'altro, se non ricordo esattamente, che ha tipo. Una decina d'anni di storia, nel senso che è un'idea che balenava nella testa di Trachtenberg e, e altra gente da tanti anni ed era in ballo da un po', poi alla fine è stata realizzata. All'inizio, sì, diciamo che il nome del progetto era Skulls, eh, teschi, no? sapete che i Predator collezionano teschi di vari esseri. Perché per loro non c'è differenza tra un cane, un leone e un essere umano. Per loro siamo delle specie che loro scoprono e essendo loro una razza di cacciatori eh, insomma cacciano quello che gli capita, quello che gli piace e, e collezionano i teschi, collezionano i teschi delle loro prede. Infatti anche poi in questo film ci sarà questa questione qua. La serie intorno, eh, ruota intorno a questa ragazza indiana, una comancis eh, appunto ambientata nel 1700. Eh, che è una, come tutte le donne in quell'epoca, in quelle tribù: era una donna che si occupava di, di altro e che non poteva chiaramente essere una cacciatrice o una guerriera, ma lei voleva assolutamente diciamo ricoprire quel ruolo quindi in realtà era una guaritrice insomma un medico del, del, del, della tribù con questo fratello che invece è il capo dei cacciatori che è un super figo sa fare tutto lui eccetera molto disneyano no? come approccio iniziale lei che vuole diventare una cacciatrice, che prova a farcela e non ce la fa, eccetera, eccetera. Però scopriamo sì dall'inizio che questa ragazza intanto se la cava anche abbastanza bene con le sue armi, con l'arco, con, eh, con la come cazzo, si chiama l'ascia loro. Insomma, eh, ricordatevi in chat come si chiama la loro arma. Eh... E poi ha, ha delle caratteristiche particolari, cioè è molto intelligente e, e conosce benissimo appunto le cure medici, medicali, insomma, che, fatte con le erbe, con le cose loro, insomma. Tutte cose, tutti elementi particolari delle, del personaggio che saranno molto utili poi al racconto. Il toma, Che esatto, bravissimo, sapevo che mi avreste aiutato molto facilmente. Cose molto utili per, per la storia. Adesso vediamo anche perché inizierò praticamente a parlare subito della sceneggiatura. Il film è scritto bene, cioè non, non che è, non è... Non che non ci siano sbavature, cose meno precise, meno eh, argute, però eh, nella sua totalità è scritto bene, nel senso che eh, tutti gli atti sono scritti bene, tutti i pezzi si congiungono e ve ne accorgerete dal fatto che non annoia praticamente mai. Non ha quel classico momento abbastanza tipico in tantissimi film fatti male in cui a metà vi rompete i coglioni e che è il, il classico punto in cui quasi tutti i sceneggiatori i produttori di hollywood infilano roba perché non si sa perché devono far durare i film eh, due ore e mezza tutti anche quelli che non hanno un cazzo da dire questo è un film che, che in realtà mh, ha tanto da dire perché ha un personaggio molto complesso molto ricco e che ha tante sfaccettature, è profondo e infatti poi alla fine secondo me eh, ovviamente sapete è un film d'azione per cui ci sarà uno scontro finale questo non è uno spoiler no? è una struttura non è, una, non è uno spoiler quindi lo scontro finale diventa figo nel momento in cui voi vi sentite totalmente mh, in linea col personaggio lo avete capito Accetta, avete accettato le sue qualità e i suoi difetti quindi siete entrati in simbiosi e alla fine vi divertirete se appunto il regista riesce a farvi amare il personaggio a farvelo, a farvelo affezionare in qualche maniera eh, quindi c'è uno sviluppo del, del personaggio efficace e coinvolgente eh, le doti e le disavventure del personaggio, questa è una cosa molto bella della storia, le, le doti, quindi le sue capacità mediche, le sue abilità in, di ingegno eh, le permetteranno di costruire delle cose, di fare delle cose, di salvare delle situazioni, eh, e lo vedrete dopo, quindi sarà tutta una concatenazione di eh, causa-effetto, diciamo, o, o, per, non so se, se è il giusto termine, però... Eh, è così che avverrà avverrà il tutto e secondo me questo è, è quello che eh, rende la sceneggiatura molto molto divertente perché fa quella cosa eh, che molti film dovrebbero fare cioè vi stimolano a mettere insieme due pezzi semplici della trama cioè noi non siamo eh, come dire in questo tipo di film eh, non è in film un po più artistici questo tipo di film commerciali, di intrattenimento, il divertimento non sta solo nel vedere grandi scene bellissime, il divertimento sta nell'unire i puntini, come nelle, nelle parole crociate, sapete che c'è quell'esercizio dove si uniscono i puntini, e unire i puntini è, è una cosa semplice, ma il regista te lo deve far fare a te, cioè quindi tu dici, ah... Visto che ha quella capacità lì, è riuscita a fare quella cosa là. Visto che aveva avuto quell'esperienza lì, ora l'ha sfruttata per fare questa cosa qua. Ecco, questo unire i puntini è un semplice esercizio mentale che rende divertente il film perché mantiene attiva l'attenzione del, dello spettatore. Quindi, eh, in, in questo senso, è scritto benissimo. Poi, qualcosina che proprio si poteva scrivere anche un po' meglio non vi dico cosa sul finale perché sennò sarebbe spoiler eh, ci, sono delle, ci sono delle cose per esempio c'è una, una cosa molto carina che riguarda eh, il primo film di, di Predator vediamo Swarzenegger ricoprirsi di, di fango probabilmente anche molto freddo no? e questo impedisce al Predator di vederlo che ha... È predatore una vista che permette di vedere le fonti di calore quindi lui si maschera in questa maniera in una scena dove appunto a finale dove stanno combattendo e, ecco in questo film c'è un'altra idea ovviamente un po' fantascientifica ma comunque che funziona che, che più o meno si ispira a quella cosa lì quindi il film è fatto veramente è fatto, è scritto veramente bene, secondo me, e per quello intrattiene rimane proprio divertente dall'inizio alla fine. Chiaramente deve essere il vostro genere, cioè vi devono piacere i film d'avventura con scene di combattimenti, un po' di tecnologia e cose del genere. Devo dire che visivamente è molto bello perché l'ambientazione è finissima, l'ambientazione... Eh, di queste praterie boschi, posti stupendi eccetera eh, animali, ci sono animali meravigliosi e ecco, ne approfitto per parlare di effetti speciali che sono tutti stupendi, nel senso tutti fatti alla grande tranne secondo me eh, la CGI degli animali perché qualcuno mi ha detto no ma secondo me sono realistici eh, il problema qual è? Che gli animali possono anche essere realistici, anche se secondo me in realtà non è così, perché in alcuni casi la fotografia li rende proprio staccati, staccati dal, ma sto parlando di cose che sono perce... sono... è possibile percepire solo veramente a un occhio molto attento, quindi diciamo che il grande pubblico non se ne accorgerà. Però c'è una cosa, quindi appunto questa, questa dissonanza di fotografia in alcune scene dell'animale e dell'ambiente, magari è una cosa che percepisce chi ha lavoro. Io per esempio non è che sono chissà chi, però insomma da, da ragazzo ho lavorato col 3D, ho fatto eh, modellazione e animazione 3D. Eh, Forse ho un occhio più sofisticato in questo. Comunque, il vero problema della eh, poca veridicità degli animali sta nel, nel, nelle movenze e negli atteggiamenti. E quelle sono scelte che, eh, che sono state fatte. E quindi sono, secondo me, errori. Perché comunque, eh, per rendere una, un animale, per esempio un orso, più spaventoso, lo si caricaturizza fino a... a farlo sembrare non reale, quindi non più spaventoso. Quindi secondo me c'è un errore che poi torna indietro. Eh, e poi soprattutto certi animali non si muovono come si muovono eh, nel film. Cioè, io ho visto un lupo correre e una lepre correre e nel film ci sono. E una lepre che corre per non essere presa dal lupo non corre così. Eh, questo ve ne accorgerete se, se, insomma, questo è il problema perché in realtà sono anche fatti bene gli animali cioè a, a livello proprio di eh, costruzione del modello sono realistici di brutto sono proprio fenomenali da quel punto di vista però è chiaro che se poi non si muovono e non si comportano come gli animali veri non hanno anche quel peso specifico non so se eh, vi annoia tutto questo tecnicismo ma un animale quando si muove ha un peso e lo senti ecco spesso nei, nel 3D nel 3D eh, gli animali sono leggiadri sono sospesi, sono, non, so, non, non, viene, non, non si riesce a dare quel senso di peso rispetto ad altri film, questi animali sono anche fatti meglio cioè come modellazione, sono fatti molto meglio di tantissimi altri film ma certe movenze, certe cose sono, sono esagerate, sono fatte apposta così è una scelta che secondo me invece eh, di dare realismo lo toglie però è una scelta, io non penso che l'abbiano fatto per sbaglio l'hanno fatto per scelta, hanno voluto spingere un po' su quell'aspetto lì e mi sto tirando l'acqua addosso e quindi niente, per me è una piccola nota di demerito però niente di che insomma eh, poi nel, nel come vi ho già detto il film intrattiene di brutto eh, un'altra cosa che secondo me non è di altissimo livello è la recitazione, è una recitazione buona alla hollywood cioè quindi tutti mediamente bravi ma insomma niente di, di esagerato ovviamente io ho visto il film in lingua originale e qua si apre una questione molto interessante che ne parliamo eh, perché vederlo in italiano non ha senso non è la recitazione degli attori poi c'è chi piace eh, però diciamo una recitazione sufficiente, buona, eh, giusta per, per essere fruito con piacere, mentre la protagonista sarà che io mi sono mezzo invaghito perché proprio mi piace e quindi forse non sono lucido, ma io l'ho trovata molto molto eh, coinvolgente, efficace, non perfetta, eh, però l'ho trovata capace di trasmettere emozione. a uno... Scusate, mi sono tirato addosso del... Ok, sto faccio un casino ha, ha, un, ha, ha degli occhi molto grandi, molto espressivi, e quindi è, è molto ammaliante, molto... attira molto l'attenzione buca lo schermo. E a me è piaciuta parecchio. Eh... Anche se lì ci vedo... Eh, ma non voglio fare rompicoglioni dei dettagli, però diciamo che una ragazza un po' più... Eh, una ragazza che si allena così tanto per combattere è, è un po' meno è un pochino più muscolosa di solito cioè, nel suo caso lei dovrebbe essere molto più muscolosa di così e non lo è quindi c'è ah, un pochino anche di boh, non lo so se di, di pigrizia loro nel senso allenati un mesetto fai qualcosa insomma perché io l'avrei vista bene un po' più atletica però per il resto comunque funziona, eh. sono proprio dettagli, perché se stiamo a guardare queste robe in tutti i film eh, non ne usciamo più. Lo faccio più, com Guarda, come dicevo anche in un'altra un live, eh, lo faccio più per il content, eh, di, di andare anche a guardare le piccolezze. Io tendenzialmente non sono per rompere il cazzo ai film per le piccolezze però visto che, che sono qua a fare un contenuto eh, anche per appunto approfondirlo eccetera può capitare che eh, mi soffermi anche su delle piccolezze che possono essere dei difetti delle, o che io comunque ritengo dei difetti però non, io non, assolutamente non, non giudico male un film per quattro cose del cazzo così cioè se il film funziona, funziona cioè anzi chi se ne frega i film sono, sono, è giusto che siano imperfetti però questo film poteva essere veramente molto meglio non per queste due robe ma per un'altra poi, poi vi spiego qual è La Disney sa scegliere le sue principesse <ride> probabilmente questa è la risposta a me è riuscita veramente a magliarmi eh, un altro, un altro più, eh, sembra che rompi i coglioni al film la ragazza è palesemente messicana eh, e non ha quello che noi comunque concepiamo Conosciamo come lineamenti da indiano da Comanci, quindi. Un po' fa strano, eh? ragazzi, vedere sta ragazza così con i colori. Proprio, è, una, è proprio messicana. È vero che il territorio degli indiani si spingeva anche fino a fino a giù, fino a, al Messico, cioè nel senso. Eh, però mi sembrava improbabile che ci siano quei lineamenti. Boh, non lo so, magari non sono antropologo, quindi non posso dire. Diciamo che nel, per la mia concezione dell'indiano mi sembrava un po' troppo messicana lei, comunque mi è piaciuta tantissimo. Super buona, super buona, ma anche molto coinvolgente, comunque. Mi è piaciuta perché ha questi occhi estremamente espressivi. Il film ha una bella fotografia, ma sempre negli standard: non c'è niente di estremamente artistico, è la fotografia che piace. E omologata un po anche la regia è così forse questa è una regia però un pochino più interessante perché si vede che c'è uno capace io sinceramente a livello di regia non ho visto niente che non vada e questo è non è poco perché tante volte anche i bravi registi comunque alcune cose No, bra cioè, bravi, bravi, cioè, non quelli bravi, bravi, però, registi dignitosi, a volte dire cose strane, che dici, ma perché? Cioè, proprio senza senso. Uh, però, del resto, comunque, era, era molto bella anche quella di Tank Overflow Lane, che tra l'altro è girato praticamente tutti in piccoli spazi. C'è un aspetto interessante di questo Prey, eh, che riguarda il gore. Perché in questo film, in teoria, c'è tanto gore. Cioè, no, c'è tanto gore. Il problema qual è? Cioè, che non è neanche un problema, in realtà. Mi correggo. Non è un problema, è una scelta. È un gore che ogni tanto si vede, ogni tanto no. Però c'è tantissimo gore ed è molto raccontato tramite il sonoro. E questa è una scelta molto bella, molto cinematografica, secondo me. E un po' sembra quasi una scelta disneyana, nel senso, visto che è un film che va su Disney, allora lo, lo facciamo con una violenza che non è esplicita visivamente, ma è esplicita a livello sonoro. Per cui qualcosina c'è, effettivamente sì, però mh, diciamo che ci sono persone fatte a pezzi che non verranno viste, ci sono persone a cui magari mh, vengono colpite dai dardi, dalle frecce in faccia, eh? e vengono colpite e lo vedi, ok, ma quello non è il vero gore, il vero gore è proprio lo splatter, amputazioni, c'è poca roba, diciamo. Cioè, non è che c'è poca roba, molte robe sono nascoste, forse perché fare tutto esplicito, boh, forse per una questione di costi, forse per una questione di autocensura o forse perché non si vuole portare il film a un essere una, una mera mattanza di, di budella che poi sembra splatter lo, lo, lo, lo schizza cervelli eh, per cui anche una scelta stilistica secondo me è giusta non trasformare predator in un film ultra gore che sarebbe piaciuto a, a un casino a, a una piccola nicchia e molto meno a tantissimi altri ciao thomas benvenuto stavo parlando di Prey, ho no, finito No, non ho finito quasi finito ehm, comunque vabbè sul discorso dello splatter secondo me spacca ehm, il fatto che comunque ce ne sia tanto ma è molto suggerito tramite il sonoro secondo me non è necessario ehm, a grande mi fa piacere non è necessario far vedere sempre la gente squartata, eh, lo dice uno che con ama lo sbattere, eh, mi diverte. No, secondo me c'è anche, anche dietro una scelta stilistica, perché eh, se tu pensi al Kake, cioè secondo me è un cornubio di cose, perché se tu pensi a questo film, con tutte le scene di sbudellamenti eccetera, le pensi esplicitate, non è più non è neanche più un film della saga Predator, cioè proprio è, è, va direttamente ne, nelle, nella categoria film estremi, eh, cioè mh, non puoi mostrare tutta quella roba lì. In realtà, comunque le scene gore ci sono: ci sono braccia amputate, gambe amputate. Eh, ce n'è di roba. Ce n'è di roba per, per essere un film così. Mh, non dico per famiglie per cui secondo me in realtà è anche per non cambiare troppo il genere al film è comunque un film di fantascienza avventura e non è un horror in realtà non lo è quasi mai stato nel senso che è, è, è, un, Predator è un è un film che, che è cross non è un film per famiglie però è, è comunque sta, questo, questo ma anche gli altri sono stati pensati per, per allargare il pubblico, soprattutto questo. Quindi. No, il film per famiglie sono. Cioè, Basley Tier. Cioè, quelli... Però è comunque un film per il grande pubblico, è vietato ai minori di 14 anni, e questa è una scelta. cioè Il fatto che sia vietato ai minori di 14 anni non è una scelta Disney, è una scelta di pubblico, e di a priori. Per cui un po' secondo me c'è l'influenza Disney, un po' c'è l'autocensura perché non si vuole appunto ridurre il pubblico e non si vuole neanche cambiare il genere del film perché appunto se lo fai troppo splatter come sarebbe piaciuto comunque anche a, anche a me più, un po' più splatter, però secondo me... Proprio, cambia proprio il film, cioè, poi non è, non è neanche più in linea, ma neanche Alien è così, cioè, neanche gli Alien sono una mattanza completa, no, ci sono i punti salienti ci sono le scene splatter, però non sono un continuo, di... lo, stesso è, lo stesso è anche questo film, sono film che raccontano delle storie, in realtà il gore, lo splatter c'è, bisogna fare questo, questo distinguo, non è mostrato visivamente ma è comunque mostrato a livello di sonoro quindi non è, non è proprio una scelta stilistica ed è interessante perché in tanti casi l'autocensura quella di cui stiamo parlando è totale nascondere non far vedere la scena ridurre il suono invece qua il suono è stato Potenziato, è stato curato in ogni minimo dettaglio, tu capisci cosa sta succedendo solo sentendo il suono eh, e quindi secondo me è una scelta comunque votata a rendere il film crudo poi è chiaro, noi siamo abituati a vederle le cose io ho apprezzato molto il film, ci sono dei momenti molto posticci ma viene compensato da Scene molto interessanti, i combattimenti sono violenti ed analici. Ecco, mi, mi soffermo sui su combattimenti. Allora, due cose. Grazie Thomas, iscrivetevi a Discord, mi raccomando. Due cose sui combattimenti. Ovviamente i combattimenti sono bellissimi, nel senso, non che siano i migliori combattimenti del mondo, non stiamo entrando in merito. Sono fatti bene, sono divertenti, hanno unito lo stile di combattimento, cioè sono riusciti a dargli lo stile di combattimento dei dei nativi americani eh, degli indiani quindi a dargli quel, quel però comunque anche si muovono anche un po in un modo arti marziali miste che forse non esiste ok non esisteva hanno fatto un ibrido perché un, un indiano non combatteva così cioè, però però erano grandi combattenti sicuramente avevano eh, le loro, il loro studio delle arti marziali, no? il loro studio dei combattimenti, qui è una versione ibrida no? cinematografica per cui tra quello che noi conosciamo dei combattimenti di arti marziali miste che vengono ormai, hanno un po' incontaminato tutto il cinema e però no, gli hanno dato anche molto il look, il, le movenze da indiano, d'America secondo me, quindi è un'ottima un commissione per rendere il film divertente Uh, scene esaltanti sono d'accordo poi un'altra cosa che secondo me ha reso molto divertente tutta la parte di combattimenti la parte action è il fatto che il Predator è una figata galattica cioè, questo Predator è stupendo è veramente fatto da dio è... non ha niente che non vada è bellissimo il design è... sono bellissime le scelte estetiche perché abbiamo un predator vintage cioè un predator che mantiene riesce a fare due cose fantastiche mantenere un collegamento eh, estetico di design non parlo solo di lui ma anche della sua vista quello che vede nella vista è molto collegato a quel, al vecchio predator eh, senza appunto stonare senza risultare troppo retro sono state fatte delle scelte molto intelligenti e anche lui di design è, un, è, un, è lo stesso predator meno tecnologico c'è cioè meno metallo eh, infatti tipo l'elmo è fatto di osso comunque i, i dardi che lui usa sono se, dei semplici dardi metallici eh, c'è cioè, cioè un po meno tecnologia no? c'è comunque della tecnologia robe però è un pochino un ibrido tra una cosa vecchia e una cosa nuova, è fatto da Dio, design bellissimo, caratterizzazione del personaggio stupenda perché è in linea con, con uh, i Predator che sono tutti uguali, sono praticamente dei maschi alfa votati alla violenza e a dimostrare quanto c'erano duro caccianto e è molto bello perché è un film che parla... Stando zitto, cioè con pochi gesti fa capire il, il carattere del Predator, come ragiona il Predator. Il Predator non, non ammazza una preda legata, una preda intrappolata, il Predator si comporta da cacciatore. E voi lo capite senza che vi venga fuori la didascalia, questo è fare cinema, bene. Quindi secondo me è un... fatto, fatto molto bene. Uh, passiamo al paradosso c'è un paradosso in questo film molto interessante eh, ci sono due temi di cui eh, va lunga sta recensione ragazzi mi spiace ci sono due temi interessanti il paradosso è questo il film è su disney plus in lingua italiana e inglese io lo metto su e dico ma col cazzo che lo vedo in italiano lo guardo in inglese poi lo guardo e dico ma cazzo però i comanci che parlano in inglese mi fa strano però dico che cazzo faccio, lo guardo in italiano, no, perché voglio vedere come recitano gli attori, quindi me lo sono guardato in inglese, peccato che, eh, poi dopo vi dico vi svelo un'altra cosa, eh. quindi peccato che succede questa cosa qua, Il loro parlano in inglese e questo già fa strano, cioè come fa un cominci a parlare in inglese, poi avranno a che fare con dei colonizzatori francesi e questi parlano in francese, ok? Il traduttore... Il traduttore dei, dei francesi parlerà con la ragazza in inglese, ma in teoria dovrei parlargli in comanci, e qua c'è un piccolo paradosso. Quindi qualcosa non torna. Ma il paradosso vero sarebbe questo: se i comanci, quindi la ragazza avesse incontrato degli inglesi, ok? se si fossero incontrati nel film e lei avesse parlato in inglese e loro in inglese non si sarebbero dovuti capire e quindi noi avremmo visto delle scene in cui parlano e non si capiscono ma parlano la stessa lingua questo è il paradosso di questa cosa qua è assurdo eh, però c'è una, una questa vabbè è una cosa assurda, una cosa assurda. però eh, c'è da fare due riflessioni una è quella che effettivamente chi cazzo lo guarda un film tutto in comanci, perché è un film che i, pro i protagonisti sono tutti indiani, il, il Predator non parla e i francesi arrivano tardi. Quindi chi cazzo se lo guarda? È vero anche che ha un aspetto molto interessante questo film, cioè che è, po è poco parlato, non ha tantissimi dialoghi, eh. perché comunque tante scene sono... Eh... Legata a, a dei viaggi, dei, degli spostamenti che fa la protagonista e non parla eh, molto, insomma, non è che si fa le chiacchierate. Eh, quindi, da una parte, bisogna chiudere un occhio sul discorso della, della lingua, perché dici: vabbè, come faccio a farlo vedere a delle persone eh, che, che devono per forza leggere i sottotitoli? Non so neppure quanto sia facile trovare un traduttore di lingua comanche, intendi? Ma tu intendi un traduttore per fare i, i testi, cioè per fare i, i dialoghi del film? Perché quello non è difficile. Paghi, trovi tutto eh, nel mondo. Io pensavo int intendessi che i francesi avessero un traduttore per... con loro, quello poi. In realtà, no, anche quello è credibile. No, io penso che sia semplice. Infatti, caro Vito, ho scoperto poi che. E con grande dispiacere, perché vi garantisco che se no l'avrei visto in quel modo lì, il carissimo regista ha, ha, ha pubblicato sempre su Disney+, Plus, ma negli extra, quindi me ne sono accorto solo dopo, la versione Comanci, col doppiaggio Comanci, quindi il film è recitato in inglese e doppiato in Comanci allora a quel punto se io mi guardo loro che parlano in comanci sottotitolati incontrano i francesi tutto torna e il film è figo e infatti secondo me il film è figo comunque perché è divertente è un grandissimo film di intrattenimento una bella storia divertente tutto però secondo me se lo avessi visto in lingua cominci mi sarebbe piaciuto ma veramente in un modo pazzesco perché avrebbe avuto veramente un realismo che molto forte molto forte perché fin comunque è fatto bene anzi devo ritrattare una cosa che dicevo qualche giorno fa basandomi sul trailer ma i trailer sono sempre un po lo dico sempre cioè io dico le cose ma poi bisogna vedere il film pensavo che fossero fatti peggio gli indiani dal trailer mi sembravano troppo laccati diciamo troppo finti invece devo dire che guardandolo mi è sembrato una rappresentazione dignitosa abbastanza realistica anche se appunto parlo eh, non appunto come antropologo che sa come cazzo erano gli indiani ma come per quella che era la, la mia esperienza cinematografica quindi è un po assurda come cosa però non mi, sem mi sembravano troppo, troppo finti, invece no, invece funzionano quindi mi rimangio tutto ultimo aspetto poi passiamo anche ad altro ultimo aspetto interessantissimo del film, se ci pensate qualcuno magari non l'ha notato ma in tutta questa bellissima rappresentazione buonanotte Thomas, buonanotte buon a tutti grande, grazie in, in questo film c'è anche un pochino di spessore, di profondità, di messaggio sociale, perché abbiamo una persona femmina che nel, nella società dei comanci, che è una società che, che ha dei ruoli ben definiti per i maschi e per le femmine, decide di non accettare il ruolo che gli è stato dato, ma vuole, vuole un altro ruolo. E, e devo dire che... È stata gestita bene la cosa perché secondo me trasmette anche dei bei valori, insomma, semplici, mh, però appunto penso anche a una ragazzina che lo vede e pensa che figa questa qua, che vuol fare questo e è... ed è determinata a farlo, fine. Quindi da questo punto di vista non è neanche poi un film così vuoto di di aspetti emotivi sociali interessanti e questo è tutto secondo me quello che avessimo, questo è tutto quello che io ho da dire mi sembra su, su questo film